Video, allora, prima di tutto mi scuso per le mie pessime condizioni, eh, però vorrei dirvi che fuori c'è tipo un monsone, ok? Forse sentirete anche i tuoni, forse sentirete anche la pioggia. Eh, quindi mi sono beccata tutta la pioggia, eh, l'unica decenza che ho avuto era di cambiarmi perché ero veramente tutta zuppa, abbiamo capito che questo canale non è un canale di una fashion blogger, però insomma un po' di decenza umana, vero? Sì, però per i capelli scusate, ma ci sono 40 gradi. Uh, mi rifiuto di metterli a posto con un phon o con una piastra, alla fine, vabbè, sta lisci, dai. Allora, prima di tutto, volevo dire una cosa bellissima, siamo arrivati a più di 1500 sul canale e io sono tipo, oh mio Dio, uh, quindi non ho fermato la tua perché sono stata al Comic-Con, sono stata al Comic-Con e ho incontrato due dei miei attori preferiti, se mi seguite su Instagram avete già visto tutto, se non mi seguite su Instagram cosa state facendo della vostra vita perché c'è high content... Ogni tanto. Adesso sto cercando di fare il Plastic Free July, um, quindi sì, non lo faccio tutti i giorni perché alcune, alcune, alcune cose del programma che la rete Zero West ha fatto uh, sono delle cose magari delle quali ho già parlato, alcune cose non mi interessano, tipo tante cose sono con la spiaggia quindi io non vado in spiaggia perché vivo in Canada uh, quindi è inutile che io faccia un post a riguardo anche se ho, foto, ho fatto comunque due o tre post per quanto riguarda la spiaggia proprio, ma erano dei post generali non c'entrava il Plastic Free July uh, per quanto riguarda il Plastic Free July alla fine per me sta andando bene perché alla fine io ero già molto in the mood del Plastic Free uh, spero che se qualcuno di voi lo sta facendo ditemi come sta andando se non lo state facendo uh, siete comunque in tempo di guardare i post degli altri prendere un po' di ispirazione quindi oggi, visto che stiamo parlando del, del Zero Waste ecco, facciamo un video di Zero Waste, uh, avevo intenzione di fare un altro video, ma visto che abbiamo cominciato di sta cosa facciamo che faccio un video Zero Waste <ride> che strano, ormai su questo canale non si parla d'altro um, niente, quindi oggi faremo un video, uh, molto tranquillo, uh, molto tranquillo tranquillo, tranquillo, uh, dove parleremo delle cose da fare Prima di iniziare il, pro il processo Zero Waste. Um, saranno delle cose veramente stupide, nel senso che tanta gente potrà dire, ma dai, ma, ma che non... Ma dai. Altre persone invece direbbero, forse non ci avevo pensato. Quindi prenderò la mia lista perché io adesso sono diventata una uh, professional youtuber che mi annoto le cose addirittura niente, Dov se, do se doveste vedere i mie le, mie no i mie le mie note um, avreste veramente, veramente uh, paura. Allora, la primissima ma cosa da fare quando si vuole iniziare questo percorso è ovviamente informarsi. Informarsi e capire un po' da dove iniziare, eh, cosa fare, cosa bisogna fare, cosa bisogna non fare. Ovviamente premessa premessa, io ho fatto un video sulle cose, gli errori del Zero Waste, ovvero gli errori quando si inizia questo percorso Zero Waste. Ve lo lascerò linkato perché eh, secondo me potrebbe essere utile a tanti, eh, perché io l'ho fatto proprio perché ho parlato della mia esperienza e degli errori che ho fatto anch'io quindi eh, va bene informarsi però fino a un certo punto nel senso che per favore non state a mh, seguire con gli youtuber che hanno fatto un video zero waste e 50 video, video haul eh, di Catania Fast Fashion perché ultimamente ci sono tanti youtuber che stanno prendendo un po' mh, questo vizzetino eh, di parlare del zero waste perché racchiappa like perché adesso ultimamente siccome tanti, tanti sto dicendo un botto di ultimamente però vabbè in questo ultimo periodo eh, il Zero Waste ovviamente ha fatto un boom bellissimo, quindi più gente si sta interessando al movimento e tutto, eh, però eh, la gente che fa questi video Zero Waste cioè c'entrano veramente poco con ciò di cui parlano solitamente e se andate sul loro Instagram molto spesso non stanno proprio seguendo una vita così Zero Waste come vogliono far credere. Quindi le cose che io vi consiglio di fare è di cercare veramente delle persone che basano il loro canale sul zero waste. Il mio canale per esempio è iniziato con la mia vita in Canada, quindi Canada, quando ho iniziato il mio canale parlando di makeup. Non c'è niente di male parlare di makeup però raga, cioè l'influencer, ma questo lo lasciamo da un altro video, ho intenzione di fare un video sull'influencer perché mi sono rotta i gas. Quindi sì, bisogna seguire delle persone che effettivamente sanno qualcosa. Che lo stanno facendo da tanto tempo. Magari anche gente che, che ne so, è vegana. Quindi, magari vi fa vedere anche il, la, come sprecare poco in cucina, eccetera, eccetera. Quindi, io vi, vi lascerò tipo linkati dei canali che io seguo molto volentieri. Per quanto riguarda eh, il movimento Zero Waste, che è, sono stati anche loro quelli che mi hanno un po' spinta a iniziare questo percorso. Uh, e vi lascerò linkati, per esempio, vabbè, vi do dei nomi, ma poi vi lascerò il loro, il loro link di YouTube. Uh, per esempio, seguo con grande piacere Cucina Botanica, uh, che... Um appunto lei fa, parla di cucina, cucina vegana, quindi principalmente lei fa le cose vegane ovviamente lei non parla del Zero Waste però ho visto che anche il suo, sul suo profilo Instagram ha iniziato un attimo a prendere in mano anche la situazione per quanto riguarda la fast fashion mi ha fatto stra piacere vedere questa cosa c'è la mia stronzetta adorissima, carissima, che anche lei fa dei video bellissimi su Zero Waste lei appunto, anche il suo canale ha iniziato eh, parlando dell'Olanda perché lei vive là e poi ho iniziato a fare i video zero waste, quindi io la adoro, fa dei video molto molto belli eh, fa anche altri video, nel senso non parla solo dei zero waste però comunque ultimamente fa video più incentrati su zero waste quindi vi lascerò anche il suo link qua sotto, ma di lei ve ne ho già parlato un sacco quindi comunque vi lascerò il link, se non la seguite già seguitela perché eh, è veramente adorabile cioè. poi seguo eh, Cristina Sedona, Sedona, se Sedona... Vabbè. Uh, anche lei è adorabilissima, uh, Parla di, di Zero Waste un botto, parla di hair routine, skin care routine, uh, tante belle cose, errori zero, insomma, parlano di un botto di cose. Anche lei, e poi un'altra che seguo e che adoro perché lei è molto sessy, uh, è Kristen Leo. Che uh, lei è, è una youtuber greca, però fa i video in inglese uh, E lei parla un botto, fa un sacco di video contro la fast fashion E quindi io, a quei video io sono in adorazione Poi Io seguo anche youtuber normali, nel senso solo che Sì, purtroppo ultimamente tendo a unfolloware uh, tanti influencer O tanti uh, youtuber che vogliono trasmettere un po' un consumismo Queste cose del tipo, devi avere questo prodotto Insomma, uh, ma un altro discorso lo lasceremo per un altro video <ride> La seconda cosa è un po' connessa alla terza cosa, ovvero capire di ciò che si ha bisogno, nel senso se si vuole iniziare il processo zero waste capire un po' uh, cos'è che mi serve effettivamente per iniziare il mio percorso zero waste, spoiler alert non vi serve in cazzo, eh, nel senso um, se vedete dei video dove la gente vi dice ho fatto spesa whole zero waste, ho comprato la borraccia, ho comprato il sapone, ho comprato lo shampoo solido bla bla bla bla bla, sì! Avete bisogno di queste cose, però se voi avete già una borraccia, se avete ancora il vostro chilo di shampoo eh, abbastanza pieno, eh, se avete ancora un dolce schiuma di 3 litri tipo mio amoroso, non dovete buttare via quelle cose. Io questa cosa l'ho già detta nel video degli errori zero waste, non si butta via niente, si usa tutto fino all'ultimo poi si passa uh, a, a le, alle cose sostenibili. O Se voi avete ancora, che ne so, uh, sapete, nella parte del zero waste c'è tipo il, che ne so, il safety razor, il, il rasoio di sicurezza, ma voi ci avete ancora 70 rasoi di plastica, li usate, poi si passa alle cose. Quindi diciamo che uh, questa cosa connessa, nel senso capire un po' ciò di cui si ha bisogno, e uh, ne sta la terza cosa perché si parla di declutter. Allora, il decluttering è molto importante per quanto riguarda il zero waste, ma proprio importante in generale nella propria vita. Prima di tutto è inutile accumulare cose su cose, diciamoci la verità, non vi servono i quaderni che avevate gli elementari, perché non ci se fila nessuno, non ci interessano quei quaderni, oppure avete un vestito che non vi sta più ma lo tenete là tanto per... Non vi serve Quindi uh, declatter intendo che uh, alcune cose si possono buttare via tipo quaderni, quadernetti, foglietti, robe così Altre cose si possono donare Bisogna fare un declatter per effettivamente vedere cos'è che ho, cos'è che non ho Ho bisogno di qualcosa, non ho bisogno di qualcosa Quindi il declatter è molto importante soprattutto per quanto riguarda l'armadio, uh, gli effetti personali, tutte queste cose qua io per fortuna grazie ai traslochi vari che ho fatto il mio declutter è stato un po' quello Però io ho fatto anche un declutter nel mio armadio molto grosso dove ho donato tanti vestiti Alcuni li ho fatti modificare perché magari non mi piacevano più però ho detto Oh si può modificare, sì certo Alcuni li ho venduti anche quindi oh, cioè, ancora meglio cioè, Se riusciamo a vendere le cose anche meglio quindi eh, il declutter serve a questo per iniziare un po' mh, fresh, fresh, non dico fresh come nuove cose, però fresh con meno cose attorno, non lo so, ma io ho sempre questa sensazione di overwhelmed, quindi tipo ho fatto anche puli io ho fatto pulizia da ogni dipartimento della casa, anche nelle penne, avevamo una cosa come 50 penne, delle quali 20 non, non scrivevano più, non si sa perché fossero ancora là, vabbè. Quindi questo è per dire che eh, se si fa un declutter si fa un po' si è come se fare un fresh start, un nuovo Uh, di questo bellissimo processo del Zero Waste. Un'altra cosa è anche uh, capire un po' perché lo si vuole fare e quali sono i nostri limiti nel fare questo, questo percorso, se si avrà veramente voglia di iniziare questo percorso, ecco perché è molto importante informarsi e capire uh, le, le parti che possiamo, dove possiamo donare tutto noi stessi, perché Ovviamente ci sono delle cose del zero waste, nessuno sarà mai perfetto, nessuno sarà zero waste, quel zero non lo raggiungerà nessuno perché è impossibile essere zero waste, però la cosa importante è veramente diminuire il proprio spreco. Quindi eh, capire un po' mh, perché lo si fa mh, fino a dove si può arrivare, eccetera, eccetera, eh, ci potrebbe aiutare a capire un po' eh, da dove iniziare magari. Per esempio, io avevo iniziato dal bagno, quindi ho detto... Sto finendo il mio shampoo, quindi andrò a comprarmi lo shampoo, a provare lo shampoo solido, vediamo se mi piace, per forse non mi è piaciuto fin da subito, eh, mi compro il sapone solido, eh, dopo un po' mi sono informata con i dentifrici, Comunque <ride> per i dentifrici è stato un parto, è stato un parto, ci ho messo 9 mesi per trovare un dentifricio che mi piaccia, finalmente, vabbè. Um... Poi pian piano sono passata alla coppetta, eh, poi sono passata al non mangiare carne, insomma sono piccoli passi che si devono fare, però si devono anche capire i propri limiti. Perché c'è la gente che dice io voglio essere zero waste, eh, però eh, la carne non me la sento di eliminarla, però cercherò di diminuirla al minimo, è già un passo avanti. Eh, L'importante è essere informati su ciò che crea spreco nel mondo, ciò che sta inquinando il nostro mondo. Quindi ecco perché lo step dell'informazione è molto molto importante. Un'altra cosa è togliersi da tutte le newsletter. <ride> sì, io lo so che voi siete avete le newsletter di tutti i negozi possibili perché insomma tutti abbiamo fatto shopping online tutti abbiamo dato la nostra email in qualche negozio e sappiamo benissimo che riceviamo sempre un botto di email tipo 30% di sconto soprattutto adesso che ci sono i saldi, mamma mia um, quindi sì, eh, le newsletter sembra una cosa molto stupida però le newsletter vanno tolte dal vostro telefono ma subito, prima di subito Infatti io mi ero tolta dalle newsletter molto prima di iniziare il Zero Waste proprio perché mi urtavano quelle email. Quindi io volevo tenere le mie email, perché io ne ho due, volevo tenerle il più possibile pulite e mi dava fastidio. Soprattutto H&M era invasivo come non so cosa, mi mandava email su email. Uh, quindi togliersi delle newsletter vi aiuta anche a non... <ride> C'è la mia gatta che si è stata rotolando per terra, è troppo carina, um, che vi aiuterà a non cedere anche agli acquisti compulsivi. Quindi se sapete che siete delle persone che non appena vedete un'email con 40% di sconto non ce l'avete, toglietevi subito da qualsiasi lista, pure dalla lista pizzaiolo No, vabbè, da essere la pizzaiola, se lui vi dice sconto sulla pizza che c'è di male. No, è eh, perfetto. Quindi, newsletter via subito. Un'altra cosa è togliere tutte le app, collegate alla newsletter, togliere tutte le app dei negozi vari, uh, perché avere la app uh, è più, come si dice... È più, ci si tenta molto di più perché c'è l'app mentre se tu dal telefono provi ad andare sul sito del, del negozio ti compariranno mille pubblicità e ti passerà la voglia eh, a meno che voi non siete persone che usano sempre il computer io per esempio il computer lo uso solo al lavoro esclusivamente per lavoro quando torno a casa il computer non lo apro per decenni eh, uso sempre il mio, il mio telefono e per guardare tipo le serie tv ogni tanto uso il tablet quindi capite eh, quindi eh, togliere tutte le app perché le app sono comode le app fanno sprecare soldi ve lo parlo da, da, da esperienza personale perché io prima che facessero le app di tutti i cacchio di negozi io non andavo mai sui siti c'era cioè tipo ci sono i saldi boh non ci sono i saldi boh quindi eh, tolgo le app tolgo la newsletter fine. fine lasciate sul vostro telefonino solo le cose che usate veramente e l'ultima cosa eh, per quanto riguarda sempre lo shopping Togliete, togliete dalla vostra testa che uh, dovete avere la tazza figa, la bottiglia figa, uh, il rasoio figo, la coppetta color unicorno, toglietevi dalla testa che dovete fare shopping zero waste pazzesco. No, uh, cioè nel senso sì, se alcune cose vi servono compratele assolutamente perché alla fine stiamo comunque parlando di cose che vi durano, perché la coppetta dura un botto di anni, la bottiglia dura un botto di anni, quello dura un botto di anni, quindi sì però nel senso uh, se c'è una cosa che voi non avete bisogno per esempio c'è cioè la cannuccia, ok? Si parla tanto di rifiutare la cannuccia al bar, quindi la gente dice «sì, adesso mi serve la cannuccia riutilizzabile». Io per esempio la uso, la usavo anche prima, ma proprio perché la cannuccia mi aiuta a bere molto di più rispetto a se bevessi normalmente. Questa è una fissa mentale mia, eh, quindi per questo che io ho bisogno della cannuccia. Quindi io le cannucce riutilizzabili ce le avevo da una vita in casa, per dirvi. Però se voi siete persone che della cannuccia non ve ne può fregare di meno... Perché dovete comprarla? Non serve, non è che dovete per forza avere la cannuccia, altrimenti siete meno zero waste delle altre persone. Quindi stop al shopping zero waste, uh, quindi comprate solo il necessario, magari uh, sempre meglio se riuscite a trovare le cose in un negozio vicino a voi, però se no vi consiglio, lo consiglio sempre e comunque vi giuro che non mi pagano per fare pubblicità, perché... Tanti mi dicono, stima testa in Canada, c'hai di tutto, no ragazzi? Cioè, ci sono tante cose che ordino dall'Inghilterra, per dirvi. Um, quindi c'è un negozio in Italia che si chiama Friendly Shop, quindi è bellissimo, c'hanno un negozio a Padova, io non ci sono mai stata, però ho visto delle foto, mi sembra molto carino, e sul loro sito hanno un sacco di cose, eh, molti prodotti, zero coppetta, assorbenti lavabili, eh, saponi, deodoranti, tutte queste belle cose qua. Quindi se avete bisogno, Potete fare un salto a Padova se siete della zona, altrimenti potete andare sul loro sito e sono molto affidabili, tanti sono contentissimi dei loro prodotti e uh, le ragazze che ci lavorano sono molto molto carine da quel che ho visto, quindi sì, uh, no, però sì appunto non comprate qualcosa di cui non avete bisogno vi serve la lufa, comprate la lufa, non usate mai la lufa, perché vi serve la lufa? allora, scusate? Cioè, non, non dovete comprare una cosa solo perché è una cosa sostenibile, perché è, è più sostenibile non comprare una cosa che non si userà rispetto a comprare una cosa sostenibile eh, che non si userà mai e quindi diventerà, non so, proprio sostenibile. Bene, spero che questo sia capito. Questo video è diventato un po' troppo lungo, perché mi, cioè io avevo una lista di pochissimo costo e parlare per 5 minuti. Niente, mi fermo qua. Quindi, eh, se avete domande, eh, se avete boh, cose da dire, eh, ditelo, eh, magari gentili, se sono gentili sono più contenta, se non sono gentili vabbè, eh, niente, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!